guarda guarda che cazzo è la madonna, questa merda porca madonna guarda guarda guarda questo Guarda, qui guarda guarda guarda stanno quelle nanne che che è vabbè questo è il riciclo Cioè.